Inizio questo video con una premessa Non ho mai, e dico veramente mai, visto un gioco più buggato di quello che vi sto per mostrare Oh sì, credetemi, questo che state per vedere è senza dubbio il gioco più incompleto e più buggato che io abbia mai giocato Perché non si può neanche dire che questo gioco sia giocabile Ebbene, godetevi la recensione di Big Grigs per PC! Già... Io non avevo mai sentito parlare di questo gioco, Big Rigs, Big Riggs, il titolo mi incuriosiva parecchio. Poi ho visto un vecchio video di Yotobi dove ha recensito questo gioco e ho visto lo squallore supremo. Già il menu si apre così, avviando il gioco appare questa schermata, il titolo Big Rigs Over the Road Racing e queste sei opzioni da scegliere. Custom Race, Random Race, Options, High Scores, Credits e Quit. La quale è la migliore. Andiamo sulle opzioni. Uh, il gioco già automaticamente ci seleziona tutto in bassa qualità. Ma noi che abbiamo un computer decente e questo gioco è vecchio. Mettiamo tutto al massimo. Ecco qua, va già meglio. Terrain Quality, mettiamolo al massimo. Soltanto lau è normal, soltanto bassa qualità e qualità normale, no AIG non c'è la qualità alta, perché in FX e Nature c'è la qualità alta? Ci sono tre scelte e poi si fanno anche tutte e due insieme, da notare che se io voglio cambiare la qualità in soltanto FX non posso perché automaticamente mi va a cambiare anche quella della Nature e viceversa. Comunque sì, abbiamo tutte e tre le opzioni. Lau, Normal e Ike, che è normale. Perché texture e terrain no? Perché è limitato? Ok, prima falla del gioco. Non è possibile avere l'alta qualità nelle texture e nel terrain. Applichiamo queste modifiche, anche se non cambia niente. E andiamo in Custom Race, come si può vedere il menu ci mostra 4 camion, il Thunder, il Mega One, il Thunder Bull e il Sunrise W12. E poi abbiamo 5 map di cui soltanto Forgotten Road 1 funziona, tutte le altre crashano, il caricamento è leggermente ok. Ok Di tanti giochi Non ho mai visto un gioco con un overlay così buggata Cioè guardate il timer Guardate il timer esce fuori dal riquadro Non sono riusciti a fare un riquadro più largo O utilizzare un font più piccolo E poi PNT che non ho idea neanche di cosa dovrebbe essere E poi nel tachimetro anche cioè i numeri sono leggermente spostati e l'ultimo numero, l'ultima cifra dopo il punto, è tagliata tra il riquadro giallo e il riquadro nero del tachimetro. Questo è il gioco più buggato e mal creato che io abbia mai visto. Innanzitutto il round è iniziato già da un minuto e venti secondi quasi. Perché l'avversario non si muove? Cosa c'è? Vuole la spintarella? Oddio, posso passarci attraverso? Posso passare attraverso? Um. Ok, beh, andiamo da soli allora. Oh, c'è un ponte. Si è appena successo Sono passato attraverso quel ponte Andiamo a vedere la, la cittadina Che forse è meglio ah, Il canyon sterza In maniera strana Il terreno è molto buggato. C'è anche delle montagne là sotto Questo è il gioco più buggato di sempre. La retromarcia è fantastica, guardate. Wow, wow, questo è fantastico. Cioè, dai, ragazzi, se non è un super camion questo, guardate. E secondo me ci sarebbe bene una musichetta allegra. Signore e signori, Big Reels over the road racing over the road. Io direi più out of the road, cioè, nel senso, in questo momento do dove siamo? Nel vuoto. Commentiamo un attimo come funziona la velocità. Se si va all'indietro, il tachimetro riesce a raggiungere una velocità maggiore rispetto alla velocità con cui si va con la marcia normale in avanti, è maggiore però anche infinita nel senso che sta andando a meno 300 meno 500 può arrivare anche a meno 1 milione in più premendo una freccia destra o sinistra insieme alla freccia in giù va ancora più veloce vediamo se riesce a fare meno o meno 5000 5.000 Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta Grandissimo Big Riggs. Lasciando la freccia in giù Voi penserete che Vada decelerando Lasciamo la freccia in giù Si ferma di botto Si è fermato di botto E poi Cosa dovrebbe rappresentarmi Il numero sotto A quello della velocità I chilometri percorsi 178 chilometri cioè, mi stai dicendo che praticamente dall'inizio della pista fino al vuoto ho percorso soltanto 178 km? Mi sembrano pochini, veramente. E ragazzi, credeteci o no, per questo gioco è uscita anche una patch che ha risolto il problema dell'intelligenza artificiale. Infatti, tramite questa patch, che adesso vi faccio anche vedere, l'avversario funziona e quindi... Si è risolto anche un piccolo problema Relativo all'inizio effettivo della gara Quindi teoricamente con questa patch È possibile giocare Il problema di questa patch è che non l'hanno fatta gli sviluppatori del gioco L'hanno fatta dei modder Dei normalissimi modder È una mod del gioco Che però funziona da patch Cercate di raccaperzarvene Bene, vediamo un po' questa patch la patch non risolve comunque i problemi relativi alle opzioni, infatti FX e Nature sono ancora collegati fra di loro e queste due hanno soltanto un low e normal. Hanno messo dei suoni. ponte ancora valgato posso passarci attraverso posso ancora passare attraverso tutto vediamo se hanno risolto anche il problema della gravità è fastidioso andiamo al contrario magari fa meno rumore e va anche più veloce La cosa più rumorosa che io abbia mai sentito. Ah, va molto meglio adesso. Ora che ho spento le casse. In conclusione ragazzi la patch del gioco non risolve proprio tutti i problemi, l'unica cosa che fa è far funzionare l'avversario, questa è l'unica cosa che effettivamente fa, poi in teoria non so neanche se sia effettivamente possibile finire una gara e non lo voglio neanche stare. Coprire perché di quanto fa schifo questo gioco non ho intenzione di giocarci ulteriormente è il gioco peggiore che io abbia mai visto è il peggiore in tutti i sensi è incompleto, è buggato l'intelligenza artificiale non funziona completamente, infatti il secondo giocatore, che sarebbe il computer, rimane fermo al punto di partenza. Secondo me Big Rigs non era assolutamente pronto per il rilascio. Si può passare attraverso tutti gli oggetti, tutte le case, anche attraverso il ponte. Se io dicessi andiamo a vedere adesso qualche glitch di Big Rigs, sarebbe la stessa cosa di dire andiamo a vedere l'intero gioco. Questo gioco è incompleto, è buggato, è un glitch, è talmente buggato che perfino Video Game nerd ha fatto un episodio su questo gioco nonostante sia un gioco per computer e finora non ha mai fatto video su giochi per computer questo è stato il primo video che ha fatto su gioco per computer basta io non ce la faccio veramente più, Big Rigs me lo sono tolto dalla lista, finalmente ho fatto questa recensione Spero che vi sia piaciuta, scusate per la qualità però state stata a rendere un pochino veloce, alla prossima, ciao a tutti!